Ciao ragazzi, di nuovo insieme, di nuovo alla sezione eh, come ho chiamato io per chi si avvicina allo strumento perché a me non piace mai parlare di dilettanti eccetera eccetera eh, quindi a chi si avvicina allo strumento o chi lo suona già da tempo ma vuole vuole capire meglio determinati argomenti, come mettere in pratica o capire quello che sta facendo magari perché Suona già benissimo, ma non è al corrente di quello che succede in un brano, eccetera. Allora, voglio proporvi una base molto semplice, semplice manca le parole oggi, una base molto semplice in Do maggiore, eh, che è composta da questa successione armonica. Eh, gli accordi sono Do, tutti a triadi, quindi si lascia perdere settime, none, undicesime, eccetera. Do maggiore abbiamo Do, Mi e Sol. Come sempre tutte queste triadi che vi dirò possono suonare, come ho sempre detto, andate a rivedere tutte le lezioni dedicate agli arpeggi, alle triadi, in varie posizioni, in varie viteggiature, su varie ottave. Quindi Do, Mi, Sol, ma eh, è l'ordine in cui è formato eh, l'accordo, ma niente, vieta di partire dal Mi o dal Sol, eccetera. Poi il secondo accordo La minore, quindi la relativa minore, che è composto da La, Do e Mi, poi vedete tutto scritto, e Mi minore. Corso a Mi, Sol e Si. Questa è diciamo, la sezione A. Si può chiamare strofa, immaginaria, eccetera. Poi invece il, la sezione B e C, diciamo bridge ritornando, dai, il sento così, va in Fa maggiore. Quindi abbiamo Fa, La e Do. Di nuovo Do maggiore. Abbiamo già visto prima. La minore abbiamo già visto prima e sol maggiore che è composto da sol si e re quindi primo esercizio mi metto la base e si va a suonare semplicemente le note di ogni accordo vado a do note del peggio eh? fa maggiore do la si sol ancora Questa è la base, quindi il primo studio che vi consiglio è metterla piano piano eh, invece di fare ad esempio una nota per quarto, quindi anzi potete rimanere su questa ritmica però partire ad esempio sempre dalla terza quindi. fa quindi sto partendo sempre dalla terza e poi vario l'ordine delle note pure dalla quinta eccetera e poi eh, cambiare ritmica quindi ad esempio eh, in ottavi Eccetera, eccetera e poi iniziare piano piano quando avete preso confidenza con tutti gli accordi provare qualcosa di musicale partendo sempre al semplice ricordando sempre che il ruolo principale del basso è quello di sostegno eh, armonico e ritmico quindi eh, il, il incastro con la batteria al suonare eh, poco, perché se questo fosse un brano vero eh, non è che bisogna andare lì subito bisogna stare in tema con quello che è quindi questa è una ballad probabilmente meno cose facciamo meglio è però siamo in fase di studio quindi nessuno è lì col fucile puntato possiamo inventare qualche idea ogni tanto andiamo a vedere e partiamo dal semplice cioè, rimando la base quindi Do Diare dietro, ciao. Non Okay, queste sono solo idee che mi vengono sul momento, alcune bene, alcune un po' meno, eh, però vi ho dato qualche spunto, spero, eh, per, eh, anche per chi ancora magari ha da eh, approfondire tutti gli argomenti teorici. Sono semplici triadi con, quale, con le quali vi potete eh, divertire, quindi una base molto semplice su, la quale potete fare un po' di tutto, quindi esercizi molto semplici, provare qualche feel, provare perché no, un'improvvisazione, provare a invertire le note, perché un conto è partire sempre dalla tonica, un conto è magari su questo accordo, partire dalla terza e così via. Quindi ragazzi, anche oggi mi fermo qui, trovate come sempre tutto allegato nel PDF e alla pagina, al link qui sotto, ho fatto una sezione apposta dove anche in modo totalmente anonimo potete lasciare eh, le vostre richieste di lezioni eh, di qualsiasi tipo, argomento, quindi armonia, tutorial di cover, tecnica, eccetera, eccetera. Quindi trovate tutto qui sotto. E fatemi solo il piacere di darci un occhio e ci vediamo al prossimo video